Continuiamo con l'identificare delle configurazioni tipiche di bipoli in un circuito elettrico. E, eh, andiamo adesso a eh, identificare la eh, configurazione dei bipoli detti in parallelo. Diamo prima una definizione generale di bipoli in parallelo. sono bipoli collegati agli stessi nodi nel circuito cioè che hanno in comune i terminali e questo significa che hanno la stessa tensione i loro capi vediamo adesso un esempio col quale scrivere eh, la definizione nel quale ritrovare la definizione generale che abbiamo appena dato. Prendiamo un circuito, un certo numero di bipoli, per adesso non ci interessa la tipologia del bipolo, supponiamo che il circuito sia fatto in questo modo, mettiamo ancora un bipolo supponiamo che il circuito sia questo vi dicevo i bipoli generici identifichiamoli semplicemente con numeri e lettere A1, A2, A3, A4 e A5 identifichiamo i nodi del circuito diciamo che da una prima eh, analisi così visiva del circuito saremmo tentati di identificare diciamo, questi quattro punti come possibili nodi del circuito dove convergono in ognuno di essi tre o più rami però se osserviamo con più attenzione questi quattro punti notiamo che A2 e A2 in realtà coincidono se guardiamo i due punti in alto vediamo che tra di loro è presente soltanto un tratto di collegamento grafico che serve ad unire nel disegno del circuito i vari bipoli non ci sono bipoli all'interno tra questi due punti quindi in realtà questo coincide con un unico punto un unico nodo che noi possiamo identificare con la lettera A la stessa cosa vale per la coppia di punti identificati qua sotto, tra di loro sono separati soltanto da un tratto grafico privo di eh, bipolo, quindi c'è coincidenza dal punto di vista elettrico di questi due punti separati soltanto graficamente e quindi in realtà fanno parte dello stesso, dello stesso nodo che possiamo identificare come B. Continuiamo col metodo di identificazione che stiamo utilizzando per l'analisi dei circuiti, quindi procediamo con eh, l'identificare le correnti nel circuito. Ricordiamoci, tante correnti, quanti sono i rami nel circuito. I rami del circuito sono tra, eh, percorsi nel circuito fra due nodi senza nodi intermedi, quindi abbiamo sempre solo i due nodi A e B in questo circuito, quindi abbiamo un ramo sicuramente che comprende i bipoli A1 e A2 quindi stabiliamo ad esempio che la corrente qua la I chiamiamola IA sia sia questa poi abbiamo un ramo sempre tra i B che passa per il bipolo a 3 supponiamo che la corrente in questo caso sia la IB sia questa sto assegnando il verso delle correnti in modo eh, a piacere, eh, non avendo nessun motivo per preferire un verso rispetto a un altro, non ci sono identificati dei generatori di corrente nel circuito che impongano un verso la corrente, così come non sono identificati i generatori di tensione per i quali, per il rispetto della convenzione sui segni, noi porremmo la corrente uscente dal morsetto più. Qua abbiamo solo bipoli generici non identificati, quindi procedo eh, nell'assegnare il verso della corrente a la mia scelta, mio piacere. Abbiamo un altro ramo quello che comprende il solo bipolo A4 anche qua posso identificare la corrente la chiamo IC e poi abbiamo un ultimo ramo del bipolo che è quello che comprende solo il bipolo A5, sempre fra i nodi, fra gli unici due nodi A e B e anche I in questo caso identifichiamo una corrente a piacere, diamogli il nome ID. Continuiamo nell'identificazione di tutte le grandezze elettriche, ci mancano le tensioni, rispettiamo le convenzioni sui segni, supponiamo che tutti i bipoli siano passivi, metterò il segno più della tensione ogni bipolo dove entra la corrente nel corrispondente ramo. Quindi per A1 più va in basso perché la corrente IA entra dal basso e questa sarà la V1 per la A2. La corrente che entra IA è da destra verso sinistra, quindi sarà la V2. Così per A3 il più è in alto. V3 per la A4 ancora il più è in alto. Per la corrente C che entra dall'alto per la A5 ancora la tensione, ora allora il più a sinistra, dove entra la corrente Vd nel bipolo A5. Allora, abbiamo detto che la definizione di bipoli in parallelo prevede che i bipoli siano collegati agli stessi nodi. Quindi cerchiamo singoli bipoli che sono collegati agli stessi nodi e che quindi hanno i terminali in comune. Allora, escludendo il ramo dove è presente A1 e A2, in quanto uh, fra, questi, uh, fra gli, i due nodi ci sono due bipoli, quindi non un singolo bipolo, vediamo che invece gli altri tre rami, che comprendono A3, A4 e A5 rispettivamente, sono sempre collegati tra i nodi A e B, quindi A, ognuno di questi bipoli, A3, A4 e A5, ha in comune con gli altri due, i terminali, cioè i nodi A e B, e quindi rispettano la condizione affinché siano in parallelo. Quindi nel nostro caso A3, A4 e A5 rispettano la condizione di essere in parallelo. Abbiamo detto che avendo i terminali in comune, hanno la stessa tensione V ai loro capi. Andiamo a vedere nel circuito se nell'identificazione delle corrispondenti tre tensioni questo è verificato. Vediamo che ai capi di A3 c'è V3 con il segno più verso A, ai capi di A4 c'è la V4 sempre con il segno più verso A, ai capi di A5 c'è la V5 che è anch'essa il segno più verso A, quindi nell'identificazione che noi abbiamo fatto abbiamo che effettivamente V3 è uguale a V4, uguale a V5, saranno uguali di valore ma anche di segni, visto che i segni eh, che sono risultati attribuiti alle tre tensioni dopo aver scelto le tre correnti risultano concordi questo, come abbiamo detto, avendo scelto le correnti a piacere può sembrare un caso, in effetti lo è se, noi, se io ridisegnassi adesso soltanto la parte di, eh, di circuito che i tre bipoli che stiamo analizzando A3, A4 e A5 e supponiamo che io mantenga i B nel verso che gli abbiamo dato prima e anche i C nel verso che gli abbiamo dato prima ma supponiamo di cambiare di segno perché d'altronde l'avevamo assegnata a piacere quindi a piacere noi potevamo anche aver eh, dato a ID il segno opposto rispetto a questa quindi ID qua è opposto che cosa succede nel nostro circuito? ovviamente A3 A4 5 continuano a essere in parallelo cosa è successo alle tensioni? allora rispettando la convenzione sui segni di prima abbiamo V3 sempre col più verso l'alto V4 sempre col più verso l'alto mentre invece la V5 adesso avrebbe il più a destra piuttosto che a sinistra come prima Cosa succede adesso nel confronto delle tensioni? Niente, se non che V3 sarà uguale a V4 e sarà uguale a meno V5. Cioè il cambiamento diverso della corrente ha determinato il cambiamento della posizione del segno più della tensione e come conseguenza avremo che le tre tensioni continuano a essere uguali di valore ma nel rispetto dei segni che abbiamo dato una di queste risulterà con segno opposto rispetto alle altre due quando calcoleremo e risolveremo il circuito trovando i valori troveremo esattamente questa corrispondenza cioè troveremo una tensione di segno opposto rispetto alle altre due